Voga2016. Come ti prepari ad iniziare la settimana lavorativa? Beh, in realtà con l'abitudine, con i classici gesti di sempre, niente di molto particolare. Comincio la giornata sempre nello stesso modo, solo il fine settimana per me è una cosa un po' diversa, perché so che non devo andare a lavorare, ma eh, altrimenti è tutto dettato semplicemente dai classici gesti svegliarmi, lavarmi, vestirmi fare colazione al bar, leggere il giornale... comincio tutto quanto molto lentamente, con molta calma, motivo per cui mi sveglio alle 5.20-5.30 del mattino, perché mi piace fare tutto quanto con estrema calma, non mi piace dover correre a fare questo, correre a fare quello mi siedo al bar a fare colazione, leggo il giornale con calma, questo è il mio modo di cominciare la settimana lavorativa, con molta quiete, senza correre, senza dover fare tutto di corsa. Questo, almeno, è il sistema che uso io. Tu come cominci la tua settimana lavorativa? Fammelo sapere con un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è Voga2016, noi ci vediamo domani.